prima di concludere con la poesia grazie si, Dino ci racconta, Sardino sì, ci racconta ascoltare il quarto movimento della suonata di Divorcio la ragazza Sperto, no? Aspetta, aspetta. aspetta, sì sì Scusami, sì, sì, sì sì eh. eh. Eh. Eh. Tu ah, sì sì Madonna, sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì sì allora, eh, volevo, puoi riprendere, puoi riprendere? volevo presentare eh, un attimo queste due allievi che ho portato. E loro fanno parte della scuola media di musicale eh, Cavour di Castelmadama. Hanno iniziato a studiare Beluno con me, adesso io sono andata a pensione e sono eh, affidata a una nuova insegnante che è arrivata, ma io continuo a seguirle perché eh, sono delle ragazze che hanno la passione per questo strumento eh, io spero che continuino nel tempo a coltivarla e hanno mostrato de delle abilità, naturalmente lei ha iniziato dopo Giorgia, quindi è un pochino diciamo come programma è un pochino indietro ma sicuramente sarà una allieva che darà grandi soddisfazioni, quindi noi questa sera è una delle prime esibizioni che lei fa in pubblico eh, vi facciamo un brano di un minuto mm. va bene? giusto per avere la soddisfazione di suonare davanti a voi bravo come ti chiami? Elena Volk? Elena Enake Dopo Elena si prepara subito Giorgia perché così con Giorgia facciamo sentire il secondo brano, poi dopo magari più tardi su uno. con me eh, perché purtroppo non riuscivamo a trovare la sua parte quindi speriamo di riuscire a ritrovare in questa maniera ci vedi? pronti? Diamo dai inizio a questo tipo di collaborazione con una bella recensione su questi due ragazzi È la Faluciana che... Capesce certo. eh, e Ma... la pubblichiamo. Come non? Sì, sì, volentieri.